Ciao ragazzi solo per voi un nuovo video del Pirata RB2000. Le 10 navi militari più brutali del mondo. L'umanità ha combattuto per il controllo dei mari, dei fiumi e di qualsiasi altro grande specchio d'acqua fin dalla costruzione della prima nave, migliaia di anni fa. Mentre la guerra navale infuriava, le navi diventavano sempre più sofisticate per poter vincere prima ancora di un possibile conflitto. Nel corso degli anni sono state create navi militari di ogni tipo e dimensione, adatte a ogni tipo di missione più impegnativa. Molte di queste navi sono state equipaggiate con armi di grosso calibro, capacità di resistere a molti danni, velocità ed eccellente manovrabilità. È per questo che in questo video vi mostreremo le 10 navi militari più potenti del mondo. Al decimo posto troviamo la nave sperimentale Sister Shed, costruita dall'Agenzia di ricerca avanzata per la difesa DARPA dell'esercito degli Stati Uniti. La nave era invisibile e il suo primo utilizzo segreto risale al 1985, ma è stata presentata pubblicamente solo nel 1993. Nonostante l'aspetto instabile, la nave era dotata di due grandi chiglie subacquee, ciascuno con un propulsore in grado di mantenere la nave stabile anche con onde superiori a 5 metri. Nonostante la marina americana abbia rinunciato alla nave, essa è stata utilizzata come laboratorio di prova nel 1985 e nel 1986, ma non è mai stata assegnata a nessuna missione. In realtà, è stata costruita solo una singola unità e nel 2006 il governo americano ha provato a venderla, senza trovare acquirenti. Infine, nel 2012, la nave è stata venduta come rottame per 25 milioni di dollari, con la condizione che non sarebbe mai utilizzata ma solo smantellata. Al nono posto abbiamo la classe di motovedette Saldag, sviluppata per la marina israeliana alla fine degli anni Ottanta con l'obiettivo di proteggere le acque di Israele da qualsiasi tipo di minaccia che richiedesse un'azione rapida. Le navi della classe Saldag sono piccole ma veloci e altamente efficienti nel lavoro di sicurezza, dove la velocità di navigazione è fondamentale per inseguire le barche di contrabbando o per combattere la pirateria e il terrorismo, tra le altre funzioni. La loro alta efficienza e la capacità di operare in avversità hanno fatto della classe Saldag una vera e propria leggenda, tanto che queste navi sono state acquisite dalle forze navali di varie parti del mondo. Al numero 8. Questa fantastica nave è un'unità da combattimento sperimentale sviluppato dall'esercito degli Stati Uniti. Il suo design si basa su uno scafo in alluminio di tipo SWAT, che gli conferisce una grande stabilità anche in mare in tempesta. Oltre all'armatura, vale la pena menzionare anche i motori a turbina a gas e idrogeno quadruplo, grazie ai quali la barca a forma di ferro di cavallo è in grado di raggiungere velocità di circa 50 nodi, ovvero più di 90 km orari. Questo è un risultato notevole per una barca che ha come obiettivo principale il trasporto di carichi, eppure questo combattente è stato progettato con una struttura intercambiabile che consente di aggiungere container in base alla missione assegnata. In questo modo, la barca può essere rapidamente convertita in una unità adatta a numerose altre missioni, come il supporto alle operazioni antisommergibile, la guerra di superficie, il trasporto di truppe e merci, solo per citarne alcune. Al settimo posto c'è Hunter, un trimarano di 40 metri di lunghezza capace di raggiungere i 27 nodi grazie a due motori diesel. Ma ciò che lo rende davvero sorprendente è il fatto che è la prima nave senza equipaggio della Marina degli Stati Uniti, è quindi un cacciatore di sottomarini robot con capacità di navigare senza nessun membro dell'equipaggio per circa 90 giorni in qualsiasi condizione meteo costruito ovviamente per operare nei mari più pericolosi, il suo obiettivo è di pattugliare migliaia di chilometri di mare, motivo per cui è stato reso piuttosto resistente, in grado di resistere a onde fino a 6 metri di altezza e di coprire distanze di circa 1500 chilometri con un solo pieno. Numero 6. I CB-90, o Combat Bot 90 sono una classe di barche d'assalto ultraveloci sviluppate originariamente per la marina svedese. Tuttavia, attualmente, si possono trovare in molti porti, come quelli messicani, americani o malesi. I CB-90 sono estremamente veloci e agili, con un basso pescaggio e una utenza che consente in A velocità di 40 nodi, circa 74 km orari, in acque poco profonde e di effettuare manovre ad altissime velocità. Il loro compito principale è il trasporto e il dispiegamento di squadre di fanteria anfibia con tutte le loro armi ed attrezzature, ma grazie alle loro caratteristiche, possono anche fungere da navi di difesa costiera, pattugliatori o supporto a operazioni speciali. Inoltre, sono stati utilizzati anche per missioni di ricognizione e sorveglianza o per operazioni di intelligence. In quinta posizione troviamo la classe Visby, un tipo di pilotina costruita per la marina reale svedese. Il suo obiettivo era di essere una nave invisibile e operare con grande segretezza vicino alla costa. Lo scafo di queste imbarcazioni quasi invisibile è fatto di materiali come la fibra di carbonio e i PVC. Grazie a ciò, le Visby sono veloci e pesano circa la metà delle altre navi, rendendole più agili in grado di superare i 40 nodi. Inoltre, i materiali hanno un basso segnale sui radar, riducendo la loro visibilità e aumentando la possibilità di sopravvivenza del team di bordo. Al numero 4 troviamo le pilotine di classe Skjold, anche conosciute come Scudo in Norvegese. Questi veicoli leggeri da pattuglie e missilistici sono veloci e furtivi, in servizio nella Marina Reale Norvegese. Sono costruiti con materiali come la vetroresina e una miscela di carbonio, che li rende non solo poco visibili al radar, ma anche resistenti al fuoco nemico. Inoltre, questi affascinanti mezzi sono estremamente veloci, con una velocità massima di circa 60 nodi, pari a circa 110 km h Pertanto, sono le navi da combattimento più veloci al momento della loro introduzione. Al numero 3 troviamo la nave da battaglia classe Indipendenza. La classe Indipendenza è composta da navi da combattimento costruite per l'esercito americano. Sono state usate per la prima volta nel 2008 e si distinguono per la loro capacità di operare in acque basse e fronteggiare minacce come mine, sottomarini o scaffi piccoli e veloci. Con una lunghezza di quasi 128 metri e un raggio di poco più di 28, le navi della classe indipendente possono raggiungere una velocità massima di circa 44 nodi, ovvero circa 80 km orari. Per quanto riguarda l'armamento, queste navi dispongono di una buona difesa e con un'ottima potenza di fuoco. Tuttavia, a differenza delle navi da guerra tradizionali con armi fisse come cannoni e missili, su queste navi è possibile selezionare moduli specifici per ogni missione e mettere insieme attrezzature in base all'obiettivo. In questo modo, i moduli possono consistere in aggiunta di aerei con equipaggio o droni, armi di grande potenza, capacità antincendio e attrezzature per il rilevamento e la neutralizzazione di mine e sottomarini. Al secondo posto classe Quiroz. La classe Quiroz è una delle più grandi bestie marine esistenti, alimentata da una propulsione nucleare e armata di missili guidati in grado di distruggere tutto ciò che viene considerato un nemico. È la nave da combattimento più grande e potente del mondo, a eccezione delle portaerei. Queste maestose opere di ingegneria navale militare sono state sviluppate dalla marina sovietica e attualmente appartengono alla marina russa. Quattro incrociatori Kirov furono fabbricati, ma tre di essi non sono più operativi per vari motivi. La più moderna nave è Pedro il Grande, è l'ammiraglia della flotta del Nord. Queste navi sono armate fino ai denti con missili antiaerei, missili marini, missili antinave, mitragliatrici e persino un eliporto con elicotteri da combattimento armati di siluri antisommergibile per ogni eventualità che potrebbe diventare pericolosa. In prima posizione. Sono le corazzate della marina imperiale giapponese costruite a metà degli anni 30 e utilizzate durante la seconda guerra mondiale. Inizialmente erano previste la costruzione di cinque di queste imponenti navi, ma alla fine ne furono costruite soltanto tre, di cui una fu convertita in portaerei e le altre due erano note come Yamato e Musashi. Sin dalla loro costruzione, le corazzate erano le più grandi e meglio armate della storia navale in termini di dislocamento e armamento principale. La costruzione di queste macchine di annientamento sproporzionate non aveva altro scopo che quello di impressionare e intimidire il nemico, dimostrando la grande potenza dell'impero giapponese e ottenendo un notevole vantaggio navale in caso di conflitto con gli Stati Uniti. E così fu, anche se non per molto tempo. Le navi furono affondate dalla Marina americana durante la battaglia del Golfo di Leyte nel 1944. Il Sinan, che poi divenne la più grande portaerei mai costruita, fu silurato dieci giorni dopo la sua messa in servizio nel novembre 1944. Infine, il Musashi fu distrutto da un attacco aereo durante l'operazione Tengò nell'aprile 1945, senza però cedere facilmente alla battaglia. Grazie a tutti per aver guardato questo video sulle 10 navi militari più brutali del mondo. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessante. Se avete consigli per un possibile secondo video, lasciate un commento qui sotto e supportate il video con un bel like. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto e di attivare le notifiche per non perdere i miei prossimi video. Inoltre, seguitemi anche sui miei social per rimanere sempre aggiornati sulle mie attività, sono presente su Instagram, Twitter e Facebook, TikTok e nel mio blog troverete moltissime notizie interessanti. E per aiutarmi a far crescere il canale acquistate le mie guide tramite il link in descrizione. Grazie ancora per aver guardato questo video, ci vediamo al prossimo!